carissimi, per la controprova della nostra eh, linea editoriale di voler contestualizzare sempre il Nuovo Testamento, in modo particolare i Vangeli, nelle, eh, nei testi, nell'ambiente, nella cultura, nella storia dell'israele di Cristo, dell'epoca di Gesù, alcuni esempi eh, che adesso vi faccio subito dopo la sigla. Le frasi dimenticate, le frasi dimenticate, le frasi nascoste, sono frasi obliate. Provate a sentire queste. Chi ha detto? Chi di voi se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge gli dirà quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Chi ha detto? E quei miei nemici che non volevano che diventassi il loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Alzati, mettiti nel mezzo. L'uomo alzatosi, si mise nel punto indicato. Che mi ha costituito giudice mediatore sopra di voi. O questa. Io scaccio i demoni, compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno avrò finito. Però è necessario che oggi e domani e il giorno seguente io vada per la mia strada. Ecco, simpaticamente abbiamo isolato questi testi del Vangelo di Luca. E volete le citazioni? Beh, credo sia giusto che ve le andate a cercare. Però è importante e la traduzione va bene anche se lo mettete su internet lo trovate. quella della vecchia questa. questo per dirvi che se noi sono testi difficilissimi sono testi che noi non ne abbiamo completamente dimenticato perché sono difficili sono testi che non si capiscono sono testi duri, difficili io sono venuto a portare il fuoco sono venuto a portare la divisione sono venuto a portare la spada sono venuto a dividere il padre dalla madre, il marito dalla moglie ne ho segnati 200 di versetti così, sono testi difficili, se non li si contestualizzano nell'ambiente non si capiscono. Ecco perché noi cerchiamo di lavorare su, questa, su questo versante, ma non tanto per, fare, per dare la possibilità a chi ascolta di fare il saputello, ah ah io so una cosa che tu non sai, non è quello, è che noi crediamo che siano tutti testi alachici, dove ci siano dei comandi da parte di Dio da eseguire, perché ne va di noi, della nostra vita, della nostra santità, della nostra, della nostra salvezza. La visione totale è Cristo, maestro, bisogna vivere come lui ha vissuto e obbedire ai suoi comandi, conformati, ontologicamente a Cristo, non solo mentalmente, psicologicamente, socialmente. Questa è una cosa troppo importante. Quindi il nostro sforzo è proprio quello, adesso l'abbiamo messo un po' in scherzo, però è quello, sono testi difficili, se non li si contestualizza non si capiscono. Avete un esempio? Ve l'ho già fatto due o tre anni fa forse. Quando Gesù dice che Erode è una volpe, per noi la volpe è, furbist, è furbizia. Per loro la volpe è un animale crudele, perché uccide i piccoli. E, e Anche il nonno di Erode fece così. Vi ricordate la strage degli innocenti? Erano tutti figli suoi. Capite che consideriamo anche, capite che consideriamo che dietro a ogni testo c'è un mondo, ogni pasukim, ogni pasuk c'è un mondo, ogni pasuk c'è un mondo. E troppe volte dimenticato, per presunzione nostra del mondo cristiano, nostra, proprio nostra antisemitismo, ebrismo non conta più niente, non serve a niente. Dico sempre, non seguiamo il ramo sul quale siamo a sedere per parafrasare Paolo ai Romani. Eh, bisogna riflettere su queste cose. La domanda che normalmente mi si fa è, ma tu le sai, le studiate, la gente che non le sa, Nessuno nasce imparato. E bisogna avere la la la, cavana, la volontà, l'amore di, di, di, di quando c'è qualcosa che non ci quadra nemmeno in lingua italiana vediamo che c'è un problema. Ho letto un esempio. Io ho letto per anni, anni, anni, anni, per 41 anni un versetto. Nel frattempo mi sono informato professore, università, sono andato a vedere perché sono cose che, come ci informiamo per la salute? Uguale, per la salute fisica, oggi come mai, vaccini non vaccini, oggi ci informiamo no? Dobbiamo informarci, è un dovere cristiano, informarsi e decidere l'altro giorno guardavo un brano qua avevo sempre capito al contrario Luca episodi che conosciamo tutti, è proprio perché lo conosciamo che non lo consideriamo più. Mi si avvicinano noi Sadducei, siamo al capitolo 20, versetti 27 in poi, dice, eh, i quali negavano la resurrezione, e gli fanno la famosa storiella dei, delle set, dei sette mariti per l'unica moglie, vedova, vedova, vedova, vedova. Poi c'è questa domanda che ci depolarizza Gesù, però... <ride> gli chiedono una cosa e lui ne risponde un'altra, perché gli chiedono questa donna dunque nella resurrezione di chi sarà moglie, perché tutti e sette l'hanno avuta in moglie, in moglie, in donna poi, vabbè lasciamo stare queste terminologie latine non bibliche, Gesù rispose tutta un'altra cosa perché dice i figli di questo eone, di questo mondo, prendono moglie e prendono marito, allora noi tutti già pensiamo che stia parlando adesso dell'altro mondo, no, ma quelli che sono giudicati degni, giudicati degni dell'altro mondo, adesso sono giudicati degni dell'altro mondo, ed è la resurrezione dei morti, che ne sono ancora vivi, non prendono moglie né marito, ma qua, non di là, e nemmeno possono più morire. Allora dice, no, ma sono i risorti che non possono più morire, perché sono uguali agli angeli ed essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio. Rileggiamo la frase. I figli di questo mondo, di questo eone, cioè tutti, perché in questo eone ci siamo tutti, prendono marito e prendono moglie, prendono uomo e prendono donna, guarda. Ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo, quando sono giudicati degni dell'altro mondo? Se è nel momento della morte, allora sono solo questi qua che vanno nell'altro mondo? E i dannati non ci vanno? Eh. Quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dei morti, perché c'è qualcuno che non risuscita dei morti? Allora sto parlando ancora di questo, di questo eone che in questione sono giudicati degni per la loro vita, per il mondo futuro. Bene, allora cosa fanno in questa vita? Eh, cosa fanno? Non prendono moglie né marito e nemmeno possono più morire. Cosa fanno allora? Non muoiono? Spiritualmente non muoiono. Perché? Perché, dice, sono uguali agli angeli essendo figli della risurrezione. Testo difficilissimo perché vanno bene tutte e due le versioni, quella che mi ha colpito, cioè tutto nel leone, figli di quest'eone, che stanno qua si sposano tutti, perché c'è qualcuno che non si sposa, si dice, c'è anche chi non prende moglie, allora qua e quindi di là, no, richiamo un po', eh, noi che abbiamo lasciato tutto, abbiamo lasciato, e eh? eh, voi siederete con me, parla ai, agli apostoli, siederete eh? con me, giudicherete le dodici tribù di Israele, vi ricordate? sempre Matteo 19, fine del no? capitolo 19. Se noi non sappiamo cosa pensavano gli israeliti all'epoca, cosa credevano, poi c'era chi credeva a, chi credeva Z, tutte le possibilità, io come faccio a capire questo testo? È così, ma chi l'ha detto che è così? È così così che in 41 anni io posso dire che avendo capito una metà. E non credo di non avere, come tutti i cristiani, anch'io, Spirito Santo. Non credo. Gesù rispose: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito. Ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo, e della risurrezione dei morti, non prendono moglie né marito. Qui o là? Là di sicuro. E qua? Perché dice che quelli che saranno degni dell'altro mondo, allora c'è qualcuno che non è degno dell'altro mondo, non è degno della risurrezione? Sta pensando forse all'annichilimento delle anime? Qualche, qualche rabbino lo pensava, ma come estrema razio tutti gli altri ovviamente no, tutto Israele fa parte del mondo futuro allora perché questa differenza? La troviamo una casella soteriologica di qualche comunità ebraica pre-cristiana, pre-nozrin, che la pensava in questa maniera? Secondo me sì, ma non è una cosa semplice, il Vangelo è la cosa più difficile, perché vedete l'Antico Testamento, il primo testamento, Tanach è ebraico italiano, oppure aramaico pochino e italiano passaggio diretto, con i Vangeli noi abbiamo un altro passaggio, abbiamo persone che parlano aramaico di religione ebraica, quindi culto, sinago, culto e in sinagoga ebraico, scrivono in greco, noi abbiamo tradotto tutti in latino, che ci ha condizionato non poco, e poi nelle lingue volgari, italiano, francese, tedesco, e spagnolo, abbiamo quattro passaggi, in più ci sono 2000, 2000 anni di silenzio storico. Potreste chiedermi: sì, però anche da, dall'Antico Testamento a noi ci sono 5.000 anni. Sì, però è vero. Però gli ebrei ci sono ancora, Baruch Hashem. E i cinque anni sono 5 secondi per loro perché hanno il testo come per noi Corriere della Sera e hanno 5.000 anni di collocazione testi in tutte le comunità possibili della Galut, della, della DRC Israel, eccetera, eccetera. Quindi lì siamo tranquilli, c'è un passaggio solo, un passaggio solo. Noi qua ne abbiamo quattro. Più tutte le problematiche tecniche, codici non completi, lezioni varianti che dicono il contrario di quello che gli editori scelgono, il problema, il problema della struttura mentale e grammaticale del greco che è completamente diversa da quella, da, dalla lingua ebraica, ma proprio completamente sono proprio due pianeti diversi, due galassie diverse. Quindi io come faccio a essere sicuro che, che questa cosa qui della resurrezione, proprio come l'ho sempre capita, che chi va di là non si sposa, è la cosa più semplice, la più ovvia. Ma Gesù sta parlando anche di qua, perché sta parlando di questo eone. Poi parla di chi è degno della risurrezione, chi è degno, chi, ma chi è de e chi non è degno, cosa intende lui per degno? Bel problema, eh. Poi c'è gente che prende, legge, sprolochi. Cioè, di bello che poi di quello che diciamo ne rispondiamo davanti a Dio. Bel problema, bel problema. Allora, e concludo è meglio saper fare delle domande oggettive che dare delle risposte sbagliate fermo restando che ogni idea che abbiamo può essere soggetta a errore e poi c'è questo dogmatismo di fondo nel mondo cristiano da sempre con, con le offese perché se uno la pensa diversa da me invece di Arikimi mi offendo ne abbiamo già trattato un'altra un volta in un altro video, no? tre anni fa, perché siamo tutti convinti di avere ragione sempre. L'unica convinzione che io ho è quella che quando c'è un problema bisogna fare domande, non far finta di dimenticare, perché sennò i versetti che vi ho detto prima scherzando sono tutti, tutti brani che noi non ci ricordiamo neanche che ci siano nel Vangelo, eppure ci sono. Ok? Allora, qual è il trucco? Semplice, riprendere a leggere facendo finta realmente di non avere mai letto nulla del Vangelo. E allora avremo un altro Vangelo. Ciao, alla prossima!